Allora, intanto vediamo eh, perché gli aspetti mentali del tiro con l'arco, perché gli aspetti mentali? Perché questa è una frase che deve essere scolpita nelle menti di, di ogni istruttore, di ogni allenatore, perché l'aspetto eh, motivazionale che noi diamo ai nostri atleti è di enorme importanza, specialmente per quanto riguarda uno sport di destrezza, fisico-fisico come il tiro con Crederci è il miglior modo di uscire, quindi essere ottimisti per il pessimismo può portare solo a, a, delle, a delle, delle cose deleterie. Allora, intanto eh, si parla eh, spessissimo di condizionamento, no? quando, quando parliamo di tiro con e specialmente quando parliamo di arco nudo parliamo eh, di questo famoso condizionamento condizionamento classico eccetera eccetera tutte cose che voi sapete alla perfezione ma come è facile e l'avete sperimentato sui vostri atleti o voi stessi come è facile essere condizionati come è facile che la nostra mente venga condizionata in modo deleterio per quanto riguarda il tiro con il target paniche eccetera eccetera eccetera e allo stesso tempo Facilissimo ribaltare la situazione, ricondizionare il nostro cervello. Se voi fate mente locale e vi immaginate come è stato possibile che tutto un tratto anticipo il tiro, nella mia mente si forma uno stress che mi fa anticipare il tiro, che mi fa fare delle cose che non sono state previste, allo stesso modo modo vi assicuro allo stesso modo con il giusto metodo con i giusti sistemi non sono io lo psicologo quindi io in questo momento apro una parentesi non vi sto spiegando come si fa perché non, non me lo posso permettere non sono un psicologo sportivo però io vi posso indicare dov'è la punta della montagna poi il sentiero come intraprendere qui ci va una persona un professionista adeguato che ci parli delle cose giuste, però sappiate che il cervello umano è tutt'altro che perfetto e si comporta in maniera molto facile e molto facilmente manipolabile. Come? Intanto come vincere l'ansia e la paura? Come rientrare da questo condizionamento? Si rientra da questo condizionamento aumentando la nostra percezione di noi, quindi con la, questa autoefficacia. L'autoefficacia in psicologia sportiva può essere attuata contro il con metodologie particolari. L'autoefficacia, la percezione del sé è una. Un'arma formidabile, quindi sappiate che esiste quest'arma eccezionale che può cambiare le carte in tavola. La percezione del mondo esterno, avversari, campi di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà, quello che voi vedete è generato dal vostro cervello. Vedere per credere non è quello che voi pensate, perché il nostro cervello non è in grado di farlo, perché il nostro cervello i nostri neuroni sono solo in grado di emulare certe condizioni, date da. La mente è formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata, dove prima deve prima credere per creare l'esperienza solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire altrimenti non lo si vede e questa è un'assioma di psicologia quindi tutto deve nascere dentro di noi dentro la nostra mente prima ancora che, che fuori quindi noi possiamo costruire ecco dove viene questa famosa costruzione noi possiamo Possiamo farlo in modo molto semplice, possiamo costruire la nostra realtà. Dalla costruzione della nostra realtà fuoriesce l'autoefficacia e l'autoefficacia ci darà una percezione di noi che ci, mette, ci metterà in grado di fare quello che sappiamo fare in qualsiasi situazione. Se vuoi cambiare, inizia facendo finta che sia così. Questo faciliterà la tua immaginazione, che genererà consapevolezza, che ti porterà ad essere al centro della tua nuova realtà. La passione è la miglior motivazione. Allora, come, come formare la passione? Come formare la passione nei vostri discenti e nei vostri arcieri? bisogna avere forza di volontà perché la forza di volontà aumenta la dedizione se noi abbiamo la forza di volontà di allenarci, di andare, di alzarci presto la mattina di fare le cose e eh, genererà, genererà dedizione i meccanismi mentali favoriscono un potenziamento della forza di volontà che, che alimenterà la dedizione riconvertendola in pressione tenete conto di questo lo stato mentale ecco questo per concludere no? lo stato mentale definisce la realtà l'osservato cioè la realtà, l'osservato te che io ti guardo dipende strettamente dall'osservatore la mente continua a cercare di prevedere gli eventi futuri mentre ciò che accade realmente le indica solo ciò che avrebbe dovuto prevedere il cervello cerca continuamente i confini delle aspettative mentali in modo che le previsioni future siano più precise e questa è la costruzione mentale che avviene nel nostro cervello il cervello in effetti funziona come un singolo evento funzionale, c'è la coscienza sono pochi i neuroni dedicati al mondo esterno e sono adibiti all'emulazione della realtà alla continua verifica dell'affidabilità delle sensazioni ascolta e dimentica, guarda e ricorda fai e capisci questo è quello che scaturisce dalla costruzione mentale, dalla costruzione. Okay. Io spero di avervi dato qualche spunto in più su quello che abbiamo visto prima e per concludere lo vedremo poi passo passo perché poi man mano che parleremo poi anche solamente del, della tecnica e dei fondamentali. Vedremo quanto siano importanti questi punti che abbiamo visto eh, insieme. E questo deve avere spunto, queste, questi punti che abbiamo visto devono darvi spunto di approfondimento, di approfondirli. Ecco perché prima ho parlato con, di questo con, eh, con Modiglia che sono spunti interessantissimi da essere approfonditi con un professionista ovviamente, perché poi ci sono legate delle metodologie allenanti anche per quanto riguarda eh, l'attività mentale. Ci fai un esempio due di, di, di, della tua percezione personale della realtà secondo questi? Lo, lo vedremo poi con, gli, con le sequenze di tiro e con i fondamentali, dove, ad esempio, esempio eh, la visualizzazione è uno di questi aspetti mentali che io metto, metto insieme oppure quando vedremo quando vi, vi spiegherò come mi alleno come mi alleno la paglia ecco che in quel, quel momento metto in atto una metodologia psicofisica che mi fa, mi fa costruire mi fa immaginare mi fa costruire le migliori condizioni possibili per poi effettuare eh, gli allenamenti immaginatevi come sia possibile che eh, si possa cambiando totalmente sport, arrampicare su una parete dove il minimo errore ti può far morire, dove si si arrampica, avete mai visto i filmati di, di free climber, dove si si arrampica su pareti più o meno difficili, ma che comunque un minimo fa cadere. sono state costruite queste cose è una costruzione mentale dove il, la difficoltà non esiste perché è una cosa facilissima se io dovessi camminare su questa striscia anche con la mia goffaggine, ci cammino tranquillamente okay? 10 cm mi bastano per non cadere per mantenermi sulla riga sulla riga, okay? però mettiamo che io abbia 1000 metri di strappiamo di qua e mille metri di strappiamo di qua Cosa cambia? La realtà qual è? La realtà è quella che mi sono costruito io, e cioè che faccio, mi faccio autoavverare una catastrofe. Allora, se io nella mia mente faccio autoavverare una catastrofe, sono, non riuscirò, no, sono bloccato. Chi camminerà mai su quella striscia se c'è un mille metri di strafiambo di qua e un mille metri di strafiambo di là? ecco che mi sono costruito una realtà alternativa sbagliata. Se io invece ho costruito una realtà ottimista, e cioè che in ogni caso sono perfettamente in grado, è impossibile, è al 100% impossibile che io possa cadere, perché io so camminare perfettamente su questa striscia, senza, senza problemi, anche all'indietro, se sono stato in grado di costruirmi questa immagine della realtà io non posso fallire al 100% ok? ho risposto abbastanza bene la stessa cosa vale per l'ansia allora no, abbiamo visto quali sono le parole chiave per l'ansia in gara se io mi sono costruito la mia realtà nella quale so fare quello che so fare e chi non posso sbagliare è impossibile sbagliare perché lo so fare quando si va a scuola tutti voi siete andati a scuola se avete studiato bene la lezione non vedete l'ora che di essere interrogati non sapete dire l avete provato quindi avete tirato quelle belle frecce di allenamento, tante sono tutte andate avete contato i punti cento volte quelli sono i punti che sapete fare non c'è nessuna ragione al mondo nessuna ragione al mondo che quel, quelli, quei punti che fate allenamento non le possiate fare anche in gara se avete utilizzato una costruzione mentale tale che sia poi impossibile fare male è impossibile e questo vi assicuro funziona nel modo più assoluto perché il cervello è facilmente condizionabile come facilmente tutti Sappiamo che è facilmente condizionabile il negativo, eh, anzi accettiamo questa cosa in modo... Io sento dire eh, il target panic è venuto, eh, non si può più fare niente, eh, aiuto, non, non devo smettere, cambio arco. Non è così. Come? Come il condizionamento è stato fatto al contrario, lo possiamo in modo tranquillissimo ribaltare. Come ribaltarlo? Ripeto. Non sono io lo psicologo sportivo, non sono un professionista e non voglio entrare in dettagli di questo tipo, però vi assicuro che la teoria dei piccoli passi, ad esempio, ogni piccolo passo mette un mattoncino e quel mattoncino rimane. E a forza di mattoncini io ho costruito quello che dovevo costruire. Come si fa a non avere paura delle vertigini? Si fanno piccoli passi, alla fine si sta in piedi sulla punta della montagna con mille metri di strapioco, perché stare fermi su 50 cm quadrati sono tutti in grado di farlo. Che ci sia, no, a meno che non ci sia un vento che ti possa buttare giù, che ci sia o no mille, diecimila, un metro, un centimetro, zero, io sono in grado di stare completamente fermo in cima sul cuccio di una lontana. È solo la mia idea, la mia idea di, di catastrofismo che mi può far venire le vertigini. Ok? Quindi sappiate che esiste questo, esiste questa possibilità di ribaltare completamente la situazione. Ed è facile farlo, io l'ho fatto se l'ho fatto io, lo fanno tutti, ok? Fin qua? Ci siamo? Qualcosa da chiedere su questo? Dabbè, ma... Grazie di avermi fatto questa domanda che mi ha fatto approfondire un po'. Più niente da chiedere? Anche se non, io non ho capito niente. Va